Buongiorno a tutti e grazie a tutti coloro che si sono ehm, collegati. Io sono Andrea Capito Ludovici, del, um, responsabile acque del WWF Italia e ho il compito di eh, coordinare un po' questa giornata che è dedicata all'ingegneria naturalistica per la riqualificazione dei corsi d'acqua. È un incontro che è stato promosso, che è promosso da CIRF e AIPIN eh, nell'ambito del Life Green Change ed è un incontro di eh, confronto e collaborazione di, di quelle che sono quelle, le tecniche e gli, le, le esperienze che si sono avute, che si stanno avendo, di riqualificazione fluviale, di rinaturalizzazione dei nostri corsi d'acqua. È sicuramente un tema eh, assolutamente attuale, soprattutto per quello che sta succedendo e per la prospettive che noi abbiamo avanti, perché se pensiamo al, al New Deal, se pensiamo alla strategia europea della biodiversità entro il 2030, noi... Eh, vediamo come ci sono degli obiettivi anche importanti e eh, eh, che, che, che non so, che speriamo di, di riuscire a portare avanti eh, anche sui corsi d'acqua, eh, nella strategia europea per la biodiversità si parla di eh, riconnettere 25 km di fiume e, in Europa, riconnettere e riqualificarli e quindi questo vuol dire che, gli, che tutti gli stati si dovrebbero impegnare a eh, promuovere da subito, perché i tempi sono stretti, eh, dei piani o comunque delle azioni che ci consentano poi di cambiare anche rotta in molti casi. Noi abbiamo, eh, insomma, conosciamo tutti la situazione italiana, ci sono molti, molti, molte criticità lungo i corsi d'acqua, criticità legate alla manutenzione, al, al continuo consumo di suolo e a tutta una serie di altre eh, pressioni e minacce che eh, necessitano sicuramente anche per gestire Uh, la vulnerabilità del nostro territorio anche in funzione dei cambiamenti climatici eccetera, un cambio di rotta e una modalità di gestione dei nostri corsi d'acqua che è completamente diversa e che eh, tra, WWF, eh, tra CIRF, eh, AIPIN e qui mi dico anche WWF sono tantissimi anni che stiamo cercando di, eh, di promuovere io mi sento ehm, di ringraziare per essere stato invitato a coordinare questa cosa io sono anche parte in causa sia del, di AIPIN che di CIRF perché ho fatto parte dell'AIPIN Lombardia nei, nei primi anni poi sono uno dei fondatori del CIRF eh, con altri amici di altre associazioni di, anche di Lega Ambiente, di WWF eravamo una decina di, di persone che si erano ritrovate proprio per cercare di avere uno strumento in più per promuovere questo, questo tipo di, di cose di cui poi parliamo anche oggi quindi io credo che sia estremamente importante eh, proprio in questo momento parlare di questo e eh, credo che oltre agli interessantissimi e importanti interventi anche sull'esperienza sia importante il dibattito più che altro per capire come insieme possiamo andare avanti. Eh, in questi ultimi anni abbiamo avuto anche diversi momenti in cui molte associazioni hanno lavorato insieme proprio su questi argomenti. Ricordiamo l'iniziativa Protect Water dell'anno scorso dove 21 associazioni in Italia ma poi molte altre in tutta Europa si sono battute per riconfermare la direttiva quadroacchio che rischiava di in qualche modo di saltare. Quindi è stato comunque un, un bel momento di collaborazione e di azione eh, comune. Eh, quindi penso che questo tipo di, di, di incontri debbano essere sempre più promossi e incentivati, proprio anche per cercare di portare insieme avanti delle, delle proposte e dei piani che in qualche modo diventino operativi. Adesso abbiamo anche poco tempo perché ci sono, sta, si sta pensando a come gestire... Uh, come definire dei piani anche rispetto a tutte le politiche i soldi che arriveranno anche dall'Europa e quindi in qualche modo è il momento giusto per parlare di questo la giornata, adesso dico solamente due o tre cose dal punto di vista eh, tecnico, intanto, intanto l'evento è registrato quindi potrà essere anche rivisto anche da chi in qualche modo oggi non ha avuto la possibilità di, di, di vederlo io cercherò di mantenere i tempi che ci siamo dati per garantire anche poi l'adeguato dibattito alla fine e, um, e, um, ecco per quanto riguarda il dibattito chiedo l'aiuto anche a Marco Monaci che è un po' alla regia di, questa, di, questa, uh, di questo evento di aiutarmi nella lettura della chat perché poi sulla chat chiedo anche a chi volesse poi intervenire uh, nel dibattito finale di fare richieste in modo che abbiamo un'idea anche di come gestire i tempi del, del dibattito. Per quanto riguarda il dibattito, io sarei per interventi il più breve possibile, perché sennò, mh, anche però, per cercare di avere il, più, più, più partecipazione a questo nostro momento. Detto questo, io lascerei subito la parola alla parte dei, dei due interventi introduttivi del presidente del CIRF, Laura Leone, e eh, a, se, eh, a seguire il presidente di IPN. Aipin Federico Preti. Eh, prego Laura. Grazie a tutti, buongiorno a tutti, grazie Andrea e grazie per la folta partecipazione, siamo oltre 100 stamattina, segno che è stato percepito il valore di eventi come quello di oggi, pensato col professor Preti, presidente di Aipin che seguirà questa mia introduzione. Eh, pensato qualche mese fa e finalmente concretizzatosi sì, oggi nella cornice del progetto Life Green Change che prenderà spunto dalle nostre discussioni anche per di un documento tecnico per la gestione dei corsi d'acqua e dei canali di bonifica dell'agropontino e non solo. Una giornata importante quindi quella di oggi che vede protagoniste due associazioni tecniche, CIRF e DIPIN, che eh, pur adottando tecniche ed approcci differenti, perseguono comunque la stessa finalità che è quella di migliorare la qualità dei corsi d'acqua del nostro territorio e dobbiamo proprio partire da ciò che ci accomuna, chiaramente arricchito e robustito da, mh, dalle singole peculiarità reciproche, nella finalità di creare sinergie ed avere solo così un ruolo importante su quei tavoli in cui si decide per il nostro il territorio Già Andrea Gapito ha fatto cenno a questo, è sempre più importante indirizzare verso quella strada che porta alla rivoluzione che sia veramente green, che è quella che ci viene richiesta dalla comunità europea e che è l'unica strategia concreta di adattamento ai cambiamenti climatici in atto, e è, è quella dell'azione diffusa di rinaturalizzazione del territorio. Ancora una volta gli eventi recenti che sono avvenuti in territorio francese e nel nord ovest del, del nostro paese ci ammoniscono e ci dicono che non basta una, una politica basata sulle opere e ci dicono che siamo anche fortemente in ritardo per adottare una politica che sia basata anche sui vincoli e soprattutto su strategie che mettano al centro la conservazione e il ripristino del capitale naturale che sono scrigno di servizi ecosistemici quali il miglioramento della qualità ecologica, la riduzione del rischio idraulico, la, la prevenzione dell'erosione costiera, tutti elementi che pongono le basi per un sviluppo socio-economico possibile. Nel 2019, già insieme ad altre associazioni, tra cui anche il WWF, CIRF e Aipin hanno inviato una lettera aperta al Ministro Costa in cui si chiedeva di promuovere quegli interventi integrati a cui sono destinati il 20% di tutti gli accordi di programma sulla difesa del suolo. E in realtà questi non sono mai partiti e si chiedeva l'utilizzo dell'ingegneria naturalistica per la realizzazione di opportune opere di difesa del suolo. A giugno poi il Piano Colau, ha dedicato, dedicato al rilancio dell'Italia post pandemia, aveva sì parlato di riconoscimento di servizi ecosistemici, di contrastare il consumo di suolo, di sostenere il ripristino del capitale naturale e della naturalità dei vaccini idrici italiani, ma. Eh, contestualmente aveva fornito un'ulteriore spinta all'infrastrutturazione del territorio e questa linea la si sta tenendo anche nel piano nazionale di garancia e resilienza, e, mentre invece, come già accennato da Andrea, avremmo avuto bisogno di un piano più coraggioso, basato sul vero Green Deal, perché la Biodiversity Strategy per il 2030 dell'Unione Europea ha proprio definito un piano ambizioso di tutela e recupero degli ecosistemi, che è basato sull'attuazione delle direttive europee sulle acque e sulla biodiversità. Di questa cosa in Italia si parla, ma eh, non viene mai realizzata e effettivamente presa in considerazione. 25.000 km di fiumi, eh, già, ripristinandone la continuità, rimuovendo le barriere, restituendo spazio ai corsi d'acqua e eh, rinaturando aree umide e pianure alluvionali. Questo è il piano che ci saremmo aspettati: un piano nazionale di rinaturalizzazione del territorio. Quindi, la messa in campo di interventi di riqualificazione dei corridoi fluviali, il ripristino dei servizi ecosistemici che solo i corsi d'acqua più naturali forniscono alla popolazione. E questo da attuare sia laddove spazio c'è che laddove ve ne è meno e allora l'ingegneria naturalistica diventa un fondamentale strumento di eh, azione le misure di stimolo e i recovery fund costituiscono un'occasione un epocale per un cambio di passo nella tutela degli ecosistemi non lasciamo che l'Italia butti via un'altra occasione e forse è ormai tardi ma il piano nazionale di rilancio e resilienza doveva parlare la nostra comune lingua anche se forse la politica italiana non è pronta. Quindi non la tecnica, attenzione, non l'ingegneria, non le risorse, non la conoscenza o la ricerca, ma la politica non è pronta. È per quello che è importante andare avanti insieme, perché solo insieme possiamo vivere un vero futuro e una vera rivoluzione verde. Grazie. Grazie Laura, prego Federico. Sì. Eh, buongiorno a tutti. Ringrazio gli organizzatori, Laura per le parole di saluto, mi fa piacere anche proprio condividere eh, insieme da Presidenti questa tappa di un percorso che è iniziato tanto tempo fa, eh, circa 30 anni fa è nata l'Aipin e 20 anni fa il CIRF io ho seguito i passi di entrambe le associazioni. Poi ricordo anche che da neolaureato la prima cosa che scrissi che non era un articolo scientifico, ma insomma era un contributo tecnico, era su un, un, un volume del WWF proprio su, sulla questione dell'idraulica e dei corsi d'acqua. Con Laura ci siamo incrociati a un coffee break dell'ennesimo convegno, a, a autorità di distretto e consorzi a Vallombrose e, e abbiamo lanciato questa idea di fare questo, questo incontro. E che non è appunto un, un, un punto di compimento di un percorso ma è una tappa per andare avanti eh, meglio insieme come due associazioni che hanno spesso lavorato in parallelo con tanti punti in comune, ma che forse oggi abbiamo la, i tempi maturi per poter fare delle cose in, in una collaborazione più stretta. E, Diciamo che eh, nel percorso di questi anni alcune tappe, ulteriori tappe che, che, ulteriori tappe che abbiamo avuto sono state anche quello che ci ha visto collaborare con i consorzi Bonifica qui in Toscana e solo per dare de degli spunti eh, devo dire che rispetto al corso che si fece dieci anni fa in cui di formazione in cui si parlava di gestione, della manu, gestione e manutenzione della vegetazione ripariale e che abbiamo ripetuto quest'anno con difficoltà dovute al covid ma con un interesse abbiamo visto crescente e con Laura insomma con il CIRF, abbiamo proprio interagito parecchio perché seguivamo tutte le lezioni tutti i dibattiti e secondo me siamo arrivati a, ad avere superato alcuni vincoli, alcune rigidità, cioè ora si parla più spesso di manutenzione gentile eh, della vegetazione e c'è una maggiore attenzione sul territorio rispetto alle nostre tematiche. Chiaramente rimangono dei vincoli, ci sono dei vincoli fisici, eh, la, la, le linee guida della regione toscana sulla vegetazione ripariale, la cosiddetta 1315, dà per scontati in, in schemi che sono riportati, che, che, che i corsi d'acqua non, non possano uh, piuttosto che non debbano avere i loro spazi di mobilità e quindi non è, non è facile intervenire. Poi secondo me permangono dei vincoli culturali perché ci sono uh, porzioni della popolazione che credono ancora che si debbano pulire i fiumi rispetto alla vegetazione, no? e quindi i consorzi a volte hanno questo alibi, dobbiamo intervenire perché chi paga il contributo, il, chi versa il tributo eh, vuole che facciamo questo. Però eh, alcune difficoltà che ci potevano essere a livello tecnico-scientifico, diciamo a questo punto non ci sono più, non abbiamo noi gli alibi, perché ad esempio lo studio della resistenza al moto, eh, dovuta alla vegetazione nei corsi d'acqua, ora abbiamo degli strumenti per poter eh, a livello anche di progetti, e di interventi, dimostrare come funzionano realmente le cose. Eh, però vorrei aggiungere che dobbiamo anche eh, considerare un, un, la, la scala, la scala spazio-temporale con cui noi ci dobbiamo misurare, che non è ovviamente per noi magari non più quella della sezione eh, idrica del corso d'acqua, nemmeno quella del tratto del tronco fluviale, ma si deve dare a quella di reticolo idrografico e di bacino, di bacino eh, come unità di riferimento, bacino idrografico. Ecco, secondo me, dal bacino a da monte verso valle siamo in grado ora di vedere meglio anche quali possono essere gli effetti gli interventi come sapete l'ingegneria naturalistica non si realizza solo nei corsi d'acqua, bensì anche sui versanti e quindi possiamo vedere anche come eh, possiamo eh, beneficiare a valle di interventi che sono fatti magari eh, sui versanti il eh, concetto di rischio idraulico noi stessi per far passare i nostri messaggi eravamo abituati a sostenere che eh, lasciando la vegetazione in alveo o eh, aggiungendo la vegetazione in alveo con le opere di ingegneria naturalistica non si aumentava il rischio idraulico o si eh, manteneva il rischio accettabile o eh, diciamo, sopportabile. Ecco, secondo... Me, secondo noi, ne abbiamo discusso tanto anche durante l'ultimo corso sulla gestione della vegetazione ripariale, ormai siamo pronti per poter dimostrare che con la vegetazione si riduce il rischio idraulico, banalmente a valle, questo è evidente, però anche perché ci sono altri componenti, ad esempio la stabilità delle sponde o, o, o il fatto di trattenere altri detriti legnosi tramite le piante vive, sono concetti che ormai siamo in grado di poter eh, sostenere eh, molto meglio che in passato quindi io sono fiducioso che eh, i nostri passi avanti saranno utili anche per i, i nostri fiumi ringrazio tutti anche chi, i relatori che, che, che daranno i loro contributi da ora in poi grazie allora, grazie Federico eh, allora, una nota così di... questa era la pubblicazione di cui parlava Federico, esatto, esatto. nel 92 dove avevamo partecipato in tanti quindi era giusto un, un ricordo visto da, eh, anche triste perché sono tanti anni che diciamo più o meno le stesse cose detto questo eh, però non demordiamo detto questo io inizierei gli interventi eh, con Andrea Coltara e Marco Monaci e seguirà poi Paola Sangalli che eh, anticipa per problemi, eh, per problemi personali quindi eh, certamente Quindi Andrea, Andrea e Marco prego 15 minuti avete.